No, torniamo indietro. Perché Mi pare credo... che la questione sia abbastanza controversa, per cui anche sì, se ci sì, sarà, sì. dovesse essere qualche richiesta di intervento non credo ci siano particolari. Credo che sia importante intervenire. Io vabbè non faccio parte in questo momento della Commissione Urbanistica, l'ho seguita all'adere per quanto riguarda la valorizzazione storica e archeologica, però abbiamo avuto modo di fare incontri con l'assessore, con le realtà territoriali, proprio per... Trattare questo tema e credo che sia importante, insomma, dare dei dettagli perché non eh, ci siano equivoci su questo tema. C'è stato un passato, nemmeno troppo lontano, in cui il suolo veniva utilizzato come moneta di scambio a livello urbanistico, dove il eh, l'amministrazione pubblica cedeva il passo a privato perché si potesse costruire in cambio di servizi e cementificare e in questo, in molti casi sappiamo che le prime opere che venivano costruite erano le opere di interesse privato e se andava bene quasi mai ci si arrivava a costruire poi le opere di interesse pubblico perché in molti casi vediamo come queste realtà private poi andavano classicamente a fallire prima Ecco, questa convenzione insomma, che ormai a 15 anni ha dimostrato come poi eh, affidare al privato la realizzazione di opere pubbliche non abbia poi portato eh, risultati concreti di qualità anche lo stesso mercato se vogliamo parlare insomma, di qualità anche a livello architettonico urbanistico non è che eccella eccelle in, eh, per qualità e estetiche e, mh, sicuramente quello che è importante dire che è stato lo stesso commissario ad acta a chiederci di a finire di realizzare le opere che erano già in essere cioè quelle del mercato e su cui noi dobbiamo dare proprio per rappresentare quanto è stato il costo vivo sulle spalle dei cittadini ancora 14 milioni di euro è stato il commissario ad acta che ci ha chiesto di andare alla chiusura insomma della, della parte delle opere che riguarda il mercato e non procedere insomma, con la realizzazione delle opere pubbliche proprio per la complessità con cui si è eh, si è andata a costruire a con il rapporto con il privato la convenzione è importante dire del 2006 rappresenta dei posti di costruzione che sono di quell'epoca e quindi elevatissimi per Roma Capitale cioè costa, per dirlo chiaramente, molto di più farlo noi come amministrazione pubblica direttamente rispondere a quelle richieste di servizi che ci vengono chiesti dalla cittadinanza e che sono stati concordati con un tavolo partecipativo allora, richieste giuste di mancanza di servizi a cui bisognava dare risposta. Se noi adesso dovessimo procedere con la CAM avrebbero un costo triplicato, molto più alto. Invece noi, da amministrazione responsabile, vogliamo farci carico, carico del costo di queste opere andando a realizzare come una responsabile amministrazione che risponde alle esigenze del territorio e dei cittadini anche per promesse che sono state fatte nel passato. Poi ognuno si prenderà le responsabilità delle nostre azioni. Questa è una cosa insomma, che abbiamo evaso e affrontato proprio dal punto di vista urbanistico io credo che siano i fatti a parlare cioè, la cam ha avuto fino adesso in mano la situazione e il, questo è il risultato finale non c'è dubbio che si sono, si sono riscontrate delle difficoltà si è cercato di collaudare la struttura mercatale e voglio solo dire un, un il collaudatore si è dimesso per ben otto volte poi sappiamo il problema che insiste sulle opere che non vengono collaudate e poi devono essere collaudate dall'amministrazione pubblica. La soluzione si è arrivata per fortuna a trovarla proprio con il commissario ad acta per cui si è arrivata insomma finalmente al collaudo dell'opera. Noi quello che vogliamo raggiungere è ovviamente chiudere il prima possibile i rapporti di realizzazione del mercato con la CAM. Poi io lo dico con tutta la coscienza pulita perché qui non, non c'è volontà di fare campagna elettorale ma bensì è di non spendere altri soldi dei cittadini senza riuscire a realizzare e dare i servizi pubblici necessari di cui la collettività ha bisogno quindi arrivare il prima possibile alla chiusura dell'opera mercatale alla valorizzazione dell'opera storica archeologica e della via Collatina che è quello che stavamo, ci auguriamo insomma, si possa arrivare al più presto ovviamente da questo punto di vista dipendiamo dalla, dalla CAM per cui daremo tutti i soldi che saranno necessari insomma, a pagare rispetto ai costi di costruzione previsti ricordo sono molto sono molto elevati perché ricorrono al mercato che c'era antecrisi cioè del 2006 e ci tengo a sottolineare il fatto che comunque questa mozione è stata protocollata prima che l'altra arrivasse in aula quindi non non c'è stato in realtà è la risposta alternativa che si voleva proporre eh, che potesse andare in questa direzione poi ognuno si mette la mano si mette mano sua coscienza e voterà quello che si sente, però noi sappiamo di aver dato il massimo e aver fatto la cosa giusta dal nostro punto di vista, quindi nel rispetto delle posizioni altrui ovviamente noi voteremo favorevole a questo atto.